tema è che però dobbiamo trasformare un vantaggio che è quello della città dove c'è la farmacia sotto casa dove c'è il salumiere sotto casa dove c'è tutto in un non svantaggio e lo vedremo fra poco anche sul, piano, eh, sul punto di vista alimentare e sul punto di vista del, dell della mobilità eh, l'inattività oh, fisica il diabete, la pressione arteriosa l'inquinamento come eh, vedete hanno anche una spesa non indifferente, quindi provocano un incremento della spesa. La prossima grazie, questo è giusto per interrompere. Quindi le città influenzano il modo di vita delle persone e al di là del panino al fast food, al di là del fatto che stiamo sempre seduti, al di là che siamo curvi sul computer perché è la cosa, al di là del fatto che il massimo della mobilità nostra è quello del pollice per cambiare la gli altri dita per, durante il giorno per fare il computer la sera il pollice per cambiare eh, la, la trasmissione e forse il piede destro e sinistro eh, se, se facciamo un po' di, di eh, cose in macchina, se però abbiamo il cambio automatico solo uno dei due piedi si muove questo è il succo del discorso della no. quindi quando io o i miei assistenti dicono qualcosa a un paziente gli devono dire qualcosa che per lui è assurdo 10.000 passi al giorno fatti a passo veloce uno non ha idea ma 10.000 passi al giorno sono tanti cioè tanto per dire io vivo al policlinico praticamente e cinque volte il giro del policlinico so chi conosce il Policlinico umberto primo non è una cosa banale credo adesso non voglio fare un, una richiesta di alzata di mano ma insomma molto pochi qua dentro fanno queste cose salvo quelli bravissimi che la sera fanno eh, un po di, di corsa prego la prossima e eh, questo oggetto che abbiamo costituito, tanto per dirvi il, che poi qualche volta l'Italia si, si, si frusta un po' troppo, è stato talmente tanto ben valutato a livello internazionale che c'è un progetto internazionale che si chiama City Changes Diabetes questo per me endocrinologo è molto importante perché parla di diabete, cioè praticamente un'organizzazione internazionale guidata dall'University College of London e Stino Institute di Copenaghen hanno deciso di vedere come si può cambiare il diabete nelle città, proprio perché, come vi dicevo prima, il diabete è un modello proprio sperimentale, passatemi il termine, no? nessuno dei diabetici è un topolino, però modello sperimentale nel suo complesso come patologia, di patologia cronica, di patologia di cui conosciamo tutto, di patologie di cui abbiamo dei farmaci meravigliosi che stanno entrando nel mercato e che ci consentiranno di guarirlo, ma dove lo stile di vita e soprattutto la vita nelle città sta diventando un fattore aggravante terribile. Si muore molto più di diabete in città che non in campagna. Allora c'è questo progetto, anche perché un'altra cosa che vi terrorizzerà un pochino, se pensate ad essere potenziali pazienti, su 100 milioni di diabetici 50 milioni sanno di esserlo. 25 milioni hanno almeno un trattamento, 12 milioni e mezzo hanno un trattamento abbastanza buono, 6 milioni e mezzo vanno a target con il risultato finale. Quindi da 100 milioni, quindi 6% circa nella media mondiale, ha risultato ottimale di cura del diabete. Nelle città questo è molto più basso, specie nelle città, come vedete i, i simboli qua sotto delle città, non so se riuscite a vederle, sono le città coinvol coinvolte, a Mexico City o a Shanghai questo numero va al 2%, a Copenaghen sale al 15%. Quindi un'influenza della tipologia di vita c'è sicuramente. Roma, appunto questo lo dicevo per non fustigarci troppo, è stata scelta dai due enti internazionali come modello di città intermedia. Perché non è certamente Mexico City con 21 milioni di abitanti, non è inquinata come Taijin, non è una piccola città tutta infiocchettata come Copenaghen, ma è stata scelta come città italiana da poter eh, sfidare diciamo, le altre per cercare di raddrizzare questa curva e portarla sempre più in alto. Grazie, la prossima. Stiamo andando a, a, molto rapidamente alla conclusione. Noi dobbiamo prima mappare com'è la situazione del diabete a Roma, l'abbiamo fatto, poi dobbiamo condividere alcune cose con gli amministratori, lo stiamo facendo, e poi abbiamo parlato con il sindaco, con la vice sindaco, con altri, altri componenti dell'amministrazione dell della città metropolitana, eh? intendo dire Roma larga, non Roma stretta, anche perché per noi medici è molto importante sapere che differenza c'è fra Roma centro, Roma e periferia, voi sapete che esistono differenze epidemiologiche sociali ma anche sanitarie estremamente impattanti sulla differenza e, e poi fare delle azioni, fra le azioni ovviamente c'è anche quella della mobilità, per questo credo di essere qua tra le altre cose. Grazie, alla prossima. Questo è il progetto che vi, vi, vi dicevo, andiamo avanti se c'è una successiva, giusto per ricordarvi che la Roma città metropolitana ha queste eh, caratteristiche riguardo agli indici di popolazione residente secondo i censimenti, ma insomma, questo non, vi racconto una cosa che voi sapete meglio di me, ancora avanti. Questi sono i cambiamenti demografici, il numero di ultra 65 anni è cresciuto di 136.000 unità solo negli ultimi 13 anni e a partire dal 71, dal 71 ci sono sempre più eh, famiglie mono, monocomponente, soprattutto sugli ultra 65 anni. Quindi abbiamo anche una problematica di eh, intasamento diciamo, della, della popolazione urbana, andiamo ancora avanti. Eh, il diabete nell'area metropolitana di Roma, come vi dicevo prima, sta crescendo. Attenzione, non è che Roma fa venire il diabete, eh? vorrei perché adesso, queste comunicazioni sono devastanti. Dove, pum, domani tutti a vetralla, no, no, non è questo il tema. È che chiaramente vivere nelle città ci ha portato, ve lo ricordo, eh, assieme ad alcune cosettine tipo eh, la colorazione dell'acqua, i vaccini e gli antibiotici ci ha portato a una vita media di 45 anni, 85. Quindi. Ancora una volta, non sono un verde nel senso di tutti nei campi con i fiori in testa, ma cerchiamo di ottenere il meglio da questa urbanizzazione, non averne anche gli effetti collaterali se possibile. Cioè, la colorazione dell'acqua è una cosa ottima, meglio che non puzzi di colore l'acqua, quindi che sia ben equilibrata. Dai, ecco, direi la stessa cosa riportata a città. Quindi il diabete sta aumentando e il diabete a Roma provoca un aumento soprattutto per i fattori di obesità e quant'altro come vedete il Lazio si colloca fra le regioni nell'ambito della media italiana con maggiore incidenza di diabete e Roma nelle sue varie articolazioni ha un una prevalenza scusa, piuttosto importante andiamo ancora avanti e ovviamente noi non è che facciamo un discorso oggi, facciamo un discorso di prevenzione Facciamo un discorso prospettico. Allora, da qui a dieci anni cerchiamo di fare possibilmente che Roma diventi. Dico Roma, anda per dire, a dire una qualsiasi città, potremmo dire Milano, Torino, Bolzano o Catania. Diventi un fattore migliorante la situazione. Quindi, noi medici ci mettiamo tutto il nostro impegno per quanto riguarda la parte terapeutica e la parte eh, sanitaria, ma ovviamente abbiamo bisogno dell'aiuto di urbanisti, di architetti e di quant'altro perché, andiamo avanti ancora. Fra le attività motorie, e qui non parlo della mobilità come intendete voi, ma io parlo proprio della mobilità delle gambe, fra le attività motorie esistono un paio di attività motorie, che sono quelle più banali, dal jogging al running o al cammino e basta, che consentono di abbattere dal 10 al 15 fino al 30% la necessità di terapie, quindi anche costi, la, necessità di, eh, eh, la, la possibilità di complicazioni, diabete e grosse complicazioni e un abbattimento di questa percentuale non lo tiene nessun farmaco che io conosca quindi il farmaco più, più migliore che potrei consigliare a un paziente è quello muoviti eh, andiamo ancora avanti per cui abbiamo eh, con l'El City Institute e grazie anche alla collaborazione di un grande della nostra atletica il, il nostro il corridore vincitore a Maratona da Milano eh, che Maurizio da Milano che ci ha aiutato abbiamo costruito un testo di percorsi per camminare nella città di Roma. Invece di fare il solito, fate una passeggiata, che uno dice va dove, e abbiamo fatto il percorso per i musei, il percorso attraverso le cupole di Roma, il percorso attraverso le colonne di Roma, attraverso i monumenti più belli, quello in periferia, quello verde, compagnie belli, abbiamo fatto proprio un librettino, eh, che non so se qui ce n'è, ne... eccolo, sì, quello lì che vedete a sinistra, non so se riuscite a vederlo, che abbiamo dato e stiamo dando ai pazienti allora prenda questa insulina prenda questa compressina e faccia questo fa parte del pacchetto diciamo, che verrà prima o poi domani abbiamo una riunione specifica all'istituto superiore di sanità verrà dato a, al, al diabetico romano in maniera da, da avere una prescrizione anche un pochino più ludica che non la solita fatta l'iniezione prendi la compressa a letto presto mangia di meno e compagnia vita grazie credo che siamo praticamente in fondo tutto questo l'abbiamo presentato il 3 luglio 2017, quindi un mese e mezzo fa, se volete togliere il mese d'agosto che c'è di mezzo, alla presenza del, del Ministro Lorenzini e di tutta un'altra serie di, di persone e eh, credo la prossima sia l'ultima, eh, in buona sostanza io e con questo concludo, eh, diciamo che... Chiedo a voi che siete così importanti per la vita sociale e per l'amministrazione e per il sistema della mobilità nel, nella, in Italia e nelle città in particolare di eh, darci una mano perché ho sentito prima l'introduzione del, eh, del collega dell'ISPRA che ha, ha introdotto il convegno, obiettivamente, obiettivamente se uno fa eh, intanto 50 di quei mille passi per andare a prendere l'autobus o... o 100 per andare a prendere il car sharing più vicino e intanto accumula benefits che poi portano a quei 10.000 passi al giorno che appunto sono la miglior terapia per moltissime malattie. Vi ringrazio l'attenzione.